Buongiorno a tutti, ben ritrovati a questo incontro, spero di essere semplice e abbastanza veloce, come sapete che sono sempre. <ride> allora, eh, il progetto in, di questo biennio 22-23 è un po' nella, nel solco degli altri progetti che l'area sociale, comunque l'associazione, ha messo in campo in, in questi anni è destinata alle persone con disabilità molto grave, pluriminorati, psicosensoriali, o comunque persone con disabilità molto, eh, molto gravi e complesse, per cui necessariamente, così da un punto di vista proprio del dello stato di fatto, della condizione in cui si trovano queste persone, si, sono da coinvolgere ovviamente le famiglie e le strutture nelle quali queste persone vivono la scuola, la parrocchia, laddove è possibile i centri di riabilitazione oppure i centri diurni e sembrerebbe, impostato così, che eh, noi come associazione come gruppi diocesani possiamo fare poco o comunque l'obiezione che spesso mh, ho ascoltato negli anni è che non abbiamo gli strumenti per poter intervenire, non abbiamo la capacità, la, le risorse o culturali o sociali o economiche comunque per poter fare qualche cosa. Credo che non sia così. E personalmente mi trovo nell'associazione proprio per aver fatto questo tipo di attività fin dal 1982, per una circostanza fortunata, per una circostanza provvidenziale, dovuta al terremoto, dovuta al fatto che c'erano delle persone che hanno dato della disponibilità economica però e quindi potrebbe anche questo sembrare una cosa un pochettino troppo impegnativa per noi piccoli gruppi diocesani in realtà eh, il gruppetto che era molto numeroso di potenza quando io ho incominciato a, a frequentare l'associazione a livello associativo locale eh, in realtà non è che poi fosse tanto grande, tanto che nei numeri, cioè per disponibilità economica non ce n'era, risorse culturali non ce n'erano, e tuttavia in questo piccolo gruppetto di potenza eh, noi mh, avendo incontrato tre persone molto in situazione di gravità, perché sordo cieco, con proliminorazione psicosensoriale, guidate dall'allora delegato nazionale che era un giovane dirigente nazionale, eh, abbiamo accompagnato queste due persone alla Rega del Filador a Osimo. Abbiamo cioè creato semplicemente un ponte, un contatto tra eh, le nostre, il nostro incontro tra queste due persone e una struttura professionalmente qualificata può essere questo il piccolo impegno che ogni gruppo potrebbe prendersi come, come compito diciamo così, cioè la persona con disabilità grave, la famiglia in cui vive una persona, può essere messa in contatto con delle strutture che possono offrire poi loro delle consulenze, degli, delle indicazioni, delle, o mettere in piedi delle strutture. In questi primi sei mesi, quattro mesi di progetto eh, dico due, due eh, situazioni che ho incrociato qua a Salerno da non come, eh, anche qui voglio subito mettere, mettere come premessa che è vero che c'è una struttura professionale, c'è Domenico, c'è Caterina, c'era Michela, quindi ci sono anche delle persone che hanno come dire delle competenze specifiche in grado di dare delle risposte tecniche tra virgolette e, tuttavia dico quello che ho, così abbiamo sperimentato io, come, come socio del gruppo, diciamo così, non come esperto, come, come persona comune dell'associazione. Abbiamo incrociato due bambine, eh, una sordocieca e l'altra pluriminorata psicosensoriale, di otto anni, praticamente senza famiglia. Cioè, nel senso che sono figlie entrambe di una donna con fecondazione assistita, e di un uomo con il quale ovviamente non erano, non erano sposati. E di fatti vivono in una famiglia molto complessa, diciamo così, e le abbiamo incrociate come, come progetto, le abbiamo accolte come gruppo, e l'unica cosa che siamo riusciti a fare come gruppo, dopo che ho sentito anche ovviamente il parere di Domenico di quelle persone, è metterli in contatto con l'Istituto Serafico con Francesca, per la, con la quale abbiamo un rapporto anche personale. E queste due bambine saranno a breve accompagnate da Sisi per, per fare qualche cosa che noi non condividiamo nel senso, come principio, come, come visione, eccetera. Ma in una situazione emergenziale e questa era l'unica risposta e che noi abbiamo, siamo riusciti a fare questo. Una seconda situazione che è appena avviata da qualche giorno ho ricevuto una telefonata da una signora che mi chiedeva di fare qualche cosa per una ragazza di 32 anni una ragazza laureata in ingegneria che colpita 3-4 anni fa da un tumore ha perso la vista la mobilità e anche qualche altra disabilità abbastanza grave una situazione molto grave in questo caso dietro c'è una famiglia eccezionale un padre e una madre eccezionale c'è anche un fidanzato che erano fidanzate all'atto in cui ha scoperto il tumore e Dopo il primo incontro, adesso, sempre offrendo un'attività una, un di, di mediazione, sociale, eh, messa in contatto con Andrea Santori che conoscete per cercare di progettare una. Come dire, una uno strumento elettronico che le potesse far riprendere la sua attività di ingegnere, di ricercatrice, di... Non, so, non so in che misura, in che punto, non so come si evolverà. Ecco, tutta la... Però ecco, quello che volevo dire a tutti che queste situazioni molto gravi, molto difficili, molto... dove noi pensiamo di non poter dare nulla perché non ne abbiamo nessuna competenza, eh... Per l'esperienza, per quelle che io ho ricevuto dall'associazione, riesco come dire, a offrire un piccolo suggerimento, una mediazione, un incontro eh, che può migliorare in qualche modo, o modificare comunque in qualche modo, sperando in meglio, la vita di queste persone. Venendo velocemente al progetto, infatti, il progetto nasce da due esigenze, è nato da due esigenze nel momento in cui è stato scritto oltre un anno fa. Un'esigenza di offrire appunto alle persone qualche risposta minimamente tecnica, minimamente pedagogica, così, diciamo psicopedagogica, e una risposta da dare all'associazione, a chi lavora dentro con noi, sia come persona retribuita che come volontario, una risposta formativa. E, sono due cose a cui noi dobbiamo, come dire, prestare attenzione, soprattutto alla linea che riguarda la formazione. Quando pensiamo alla formazione non dobbiamo pensare né alla formazione spirituale e religiosa, per la quale abbiamo i nostri assistenti, le nostre parrocchie, abbiamo i nostri vescovi, insomma, tutto ciò che ci viene dall'azione dalla, diciamo dall pastorale, dalla, dalla vita ecclesiale, né dobbiamo pensare a una formazione di tipo... Tecnico, pedagogico, psicologico, quindi quasi, quasi come se dovessimo conseguire una laurea in psicopedagogia, in psicologia clinica, eccetera. Dobbiamo pensare alla formazione associativa, e cioè a proprio a, quella, a quel bagaglio culturale che io ho ricevuto dall'associazione e che credo dobbiamo trasmettere a chi con noi cammina. Cioè questa capacità di essere attenti a, ad accogliere la persona e a indirizzarla, accompagnarla nel senso proprio dall'essere associazione, cioè farla entrare accanto a noi e cercare di offrire loro, aprire un varco eh, in qualche, laddove è possibile. Ovviamente è necessario che noi le conosciamo queste cose, ecco perché abbiamo pr proprio messo nel progetto eh, sei incontri formativi in ogni regione dove il progetto si tiene, eh, la speranza sarebbe che ogni praticamente siamo quasi in tutte le regioni dove il MAC è presente, dalla Lombardia, Veneto, eh, Emilia Romagna, Marche, Liguria, Toscana, Lazio, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia, quindi in effetti mi sembra che nessuna regione dove il MAC è presente eh, non, non ci sia la possibilità di partecipare, di dare, come dire, eh, la propria disponibilità almeno agli incontri formativi ecco che mh, dovrebbero essere di un, due o tre ore del tipo così una mattinata o un pomeriggio eh, a mesi alterni a partire diciamo da adesso da, da, da, da aprile, maggio ecco, poi vedremo se riusciremo a farlo se non riusciamo a metterli in piedi in questo periodo eh, in ogni eh, area dove il progetto si tiene ci saranno questi incontri formativi um, saranno organizzati dal referente del territorio che, che dall'associazione con le persone che collaborano con compenso o comunque attivamente eh, nel progetto. Eh, almeno questo sarebbe come dire, un impegno fattibile, cioè almeno come dire, ad, ad acquisire qualche sensibilità, qualche indicazione, qualche eh, capacità per poter essere... Eh, come gruppo nel territorio dove operiamo, così una, una piccola luce accesa per qualche famiglia che viene da noi. Adesso, eh, se concludo, posso... Sì, se sì. concludi, concludi sì. Francesco. No, volevo solo concludere dicendo: noi eh, dalla nostra piccola esperienza fatta, lo dico sia dal gruppo di potenza che dal gruppo di. Parlo da, da socio di base, non da, da dirigente nazionale. Eh, le famiglie ci hanno sempre cercato, noi abbiamo, non siamo andati noi a cercarle ma dico questo non solo a Salerno, qualcuno potrebbe pensare, cioè adesso c'è la fondazione, prima c'era il percorso verde, vabbè, in questo caso magari si sommano alcune cose per cui la, eh, sono più persone che ci cercano, ma anche quando eh, non c'erano queste strutture, il gruppo di Napoli, il gruppo di Potenza, che erano quelli, gli unici due che io conoscevo prima, eh, al gruppo di Napoli c'erano sei o sette persone, colori minorate, che facevano, così, erano, avevano chiesto di... Così, qualche suggerimento al gruppo di Napoli a potenza 3 che aveva come esperienza. Quindi eh, se il gruppo è presente, se il gruppo vive nella, in qualche modo, anche in modo semplice, in modo, sicuramente qualcuno vi cercherà.